Vi quadra così? Una mappa dove inserire le probabilità e dove prendere un numero casuale per ogni turista? Eh, bisogna, beh, non, non, non, bisogna capire quello che mi dice un che ha inserito in una mappa e poi prendere un numero casuale per ogni turista attenzione che Uh, quel numero casuale con quello lo confronto? confronto? Lo devo confrontare con n voli possibili, ma non devo prendere tanti voli tanti numeri casuali, cioè non c'è il rischio che se io prendo un numero casuale piccolo mi prenda sempre il primo volo che incontra. Bisogna vedere il codice. Ah, la provate l'accumulata, sì, quindi alla, quindi alla fine è la stessa cosa fatto in un modo diverso, ma il ragionamento ovviamente è quello. Devo sommare tutti i vari pesi, tradurli in probabilità, quindi posso dividere, anziché fare, eh, sommare fino a 29, eh, posso dividere per 29 e quindi avere questi pesi, li normalizzo in modo che la loro somma faccia 1 e poi estraggo un numero tra 0 e 1, alla fine l'idea è la stessa. Ok. Mi scuso perché mh, guarderà questo nella registrazione perché ho, ho avviato la registrazione purtroppo troppo tardi, l'ho detto ma non l'ho fatto e quindi ci siamo persi la discussione sulla prima domanda che era come si faceva a eh, calcolare il volo in modo probabilistico sull'esercizio 2 del, della prova d'esame del gennaio 2019. Allora, Matteo Bianco ci parla di una discussione che stavamo avendo su Telegram. Della query per gli archi dell'ultimo tema d'esame risolto. In particolare non ho capito perché, come la condizione per evitare repliche della stessa tupla, è stata usata la condizione sul portion ID e non sul portion display name, che è quello che alla fine si estraeva. No, no, no. no, o ho scritto una cosa e ne ho pensato un'altra, se no sono d'accordo con te. Andiamo a prendere il codice. Cioè la condizione deve essere sul potion display name. Non su Potion ID, però sono che forse ho capito. Sono due cose diverse. Allora, vediamo se Eclipse ce la fa in giornata. Allora, eravamo. In questa. Food. Allora questo, allora, que allora, sono, due, sono due cose diverse, no? una, una, ehm... una un primo controllo dovrebbe essere quello di evitare di creare degli archi dei, dei loop, no? quindi archi che si chiudono su se stessi. Allora in questo caso poiché e questo non l'ho fatto in questo esercizio. Quindi alla fine poteva essere un errore, una mancanza, poi mi sono accorto che facendo la query, come vedete su Telegram, che in realtà, per fortuna, ho avuto fortuna, di casi di quel genere non si verificavano. Allora, in quel caso, per evitare l'arco di un nodo con se stesso, avrei dovuto imporre la condizione che portion, p1 portion display name, e p2 portion display name fossero diversi. E fin qua non c'è dubbio. No? Quindi, eh, per evitare di... di di replicare più volte la stessa cosa, potevo invece il discorso sulla portion ID l'ho posto perché altrimenti avrei avuto eh, questo vincolo qua, altrimenti avrei avuto sempre, cioè lui ti chiede, ma eh, hai due portion diverse che in realtà facciano riferimento allo stesso food? Perché se io non metto questa condizione di, di disuguaglianza, è di sicuro che una portion è se stessa hanno lo stesso food code e allora troverai sempre, almeno una no? non so se mi spiego prendiamo la, la, la il diagramma delle classi che è qua nel pdf ok, è questa la tabella quindi io eh, devo chiedere avere due portion display name sono due diverse se hanno dei food in comune quindi se, vuol dire se almeno una delle sue portion ID ha in comune almeno una portion ID dell'altro display name. Eh, qua, questo database è un po' diciamo così, no, non troppo normalizzato: è come se noi avessimo le portion ID e poi avessimo le portion display name con una reazione uno a molti. Perché possiamo avere lo stesso display name con diversi portion ID. Quindi io ho un portion ID che in qualche modo è associato a tanti... Scusate, rifaccio la frase. Un portion display name che è associato a tanti, a tanti portion ID diversi. Ciascun portion ID è associato a un solo food code. Ok? Um, Non può esistere il caso, forse, che io abbia un altro portion name con lo stesso portion ID. Non può esistere perché è una chiave primaria. Quindi, le due cose si intrecciano. Se le portion display name fossero diverse, in automatico le portion ID sono diverse. Quindi, se io avessi imposto la condizione sulle portion display name diverse, il portion ID non lo devo neanche più guardare. Io non ho messo, ho dimenticato, ho seguito un ragionamento diverso, non ho messo la condizione sul portion display name e allora però mi sono chiesto attenzione che però la stessa portion non posso confrontarla con se stessa. E un modo per evitare di confrontare la stessa portion con se stessa è stato di mettere disuguaglianza sul portion id. Mi state forse convincendo che ho sbagliato, nel senso che così sto confrontando nella query. Eh, lo stesso display name con un portion ID diverso rispetto allo, al display name uguale. Questo può darsi che, può darsi che sia, sarebbe stato meglio mettere l'uguaglianza su portion display name sarebbe stato più corretto. Il testo chiede due portion display name diversi, non due portion diverse in assoluto. Sì, sì, questo è vero. Allora, se, se le portion display name sono diverse, di conseguenza le portion ID sono diverse. Non è vero il contrario, cioè io posso avere delle portion ID diverse ma dei display name uguali. E queste però non le devo contare. Non le devo contare, perché devo avere delle portion ID diverse con lo stesso food code ma di display name diversi. Sì, quindi direi che mi, mi, mi state convincendo sempre di più che la formazione corretta sarebbe stata questa. Mettere la disuguaglianza sul portion display name. Perché altrimenti così ne sto contando qualcuno in più. Potenzialmente, poi bisogna vedere se nel database ci sono. Cioè sto contando dei display name che eh, ha più. Lui stesso, lo stesso display name, ha più portion ID, le quali abbiano tutte lo stesso food code. Allora, in quel caso, questa uguaglianza di food code tra portion ID diverse dello stesso display name lo sto contando come se fosse un food code in comune con l'altro display name, che poveretto non c'entrava nulla. Quindi adesso bisogna vedere adesso cosa viene eh, eseguendo questo. Vediamo il main, no, dovrebbe essere... Vabbè, sono, chiaramente i numeri sono leggermente diversi. Il bar lo scelto male. Cap che ci dà sempre tante soddisfazioni. Vabbè, poi bisogna vedere chiaramente i numeri, no? Però... Que questo è uno dei motivi per cui, come dicevamo, il ah no, niente, come non detto. Eh, questo po potrebbe essere uno dei motivi per cui eh, sai che la volta scorsa avevamo avuto una discussione, del tipo, mi da, nel testo dell'esercizio vi diamo già degli esempi, eh, cosa capita se per caso gli esempi non mi vengono, ma non mi vengono per poco? No? Cioè Ci sono dei piccoli errori, nel, nel, o errori, delle differenze, non chiamiamoli errori perché non si sa mai da che parte sta l'errore: delle differenze tra l'esempio che abbiamo fornito e il valore che avete messo voi. Allora, se il valore è completamente sballato, allora molto probabilmente c'è qualche problema grosso nel codice. Eh, se l'errore magari è minimo, potrebbe essere anche proprio una, eh, una, una sfumatura, un'interpretazione che porta a qualche. c'è cioè una sfumatura minima che però porta chiaramente a qualche differenza nei risultati. Quindi, come dicevamo la volta scorsa, eh, se i vostri risultati non vi vengono ma sono dei valori quasi giusti, conviene guardare insieme il compito, non ritiratevi solo perché avete una cifra decimale sbagliata. Eh, le soluzioni delle simulazioni di queste settimane non sono già online non mi ricordo so che le, sta, le stiamo preparando non mi ricordo mi, eh, avevo quasi in mente che la prima fosse già stata caricata online ma eh, non lo fosse solo il testo perché qui abbiamo caricato questa del 5 giugno c'è il testo che in realtà l'abbiamo messo pubblico e c'è anche il brand soluzione quindi come si dice, grazie per la domanda, ma abbiamo già la risposta. Anche quella settimana scorsa. È, è, è diciamo così, un problema noto, o una... Diciamo così, una cosa nota è il fatto che, dato un testo, magari veramente ci sono delle piccole sottigliezze. Mi ricordo quando abbiamo preparato la simulazione di questa, la soluzione, perdone, di questa simulazione della settimana scorsa, l'abbiamo risolta separatamente io e Alberto Monge e non ci tornavano i risultati. Poi, alla fine, siamo andati a confrontarci e abbiamo capito che la serie è diverso e abbiamo poi ritoccato il testo. Ecco, questo. Eh, a volte si riesce a fare, si riesce a capire, però nessuno esclude che ci sia una terza possibile sfumatura che qualcuno di voi vede e, e quindi diciamo così, la, la consideriamo volentieri ecco, se, se fate qualcosa di leggermente diverso, no? tanto per dire quanto è complicato essere precisi e avere un testo univoco. Chiaramente negli esami facciamo più attenzione che eh, nelle esercitazioni che facciamo insieme, dove vabbè l'errore ci può stare perché, come dicevo, eh, questa qua l'ho risolta dal vivo, insieme a voi, ragionando insieme a voi, e chiaramente il dettaglio ti può scappare. Sull'esame facciamo più attenzione, sia noi che voi ovviamente. Eh, la simulazione d'esame fatta mercoledì scorso era questa. Scusami. Ah no, 2019. Niente, sono fuso, scusate, sono a fine del semestre anch'io. Eh, sì, ver verranno caricate. Sì, sì, sì. Sì, sì, no, perché è, è, è la simulazione d'esame che ha fatto durante la lezione. Ah, eh, avevo capito la tua domanda, ma ho, ho, ho letto male la data qui, perché purtroppo i dati si, si, si accavallano. Sì, sì, queste le pubblicheremo. Allora, il testo dovremmo pubblicarlo subito, la soluzione il punto 1 ce l'abbiamo già pronta e con il punto 2 dobbiamo ancora riguardarla bene. Però l'intenzione è di pubblicarlo, ovviamente, così come abbiamo fatto per degli anni scorsi. Come sempre, io quello che preferisco, se voi mi fate domande sulla vostra soluzione, non sulla mia soluzione. Quindi se provate a farla, non vi viene sentitevi liberi di far domande, chiederci... Ok, avete altre, fatemi fare commit di questa cosa, mentre poi pensate ad eventuali altre domande. Che Ok. Altre richieste? Allora, riguardo le soluzioni di cui mi chiedeva Eugenio, stavo sentendo in parallelo Alberto che ha, ha preparato la soluzione e ha detto che le pubblichiamo domani. Domani, domani pomeriggio così non, ci, non, ci non si sovrappone con la simulazione di oggi. Eh, la simulazione di domani mattina. Quindi domani pomeriggio ci sarà la soluzione della simulazione d'esame che abbiamo fatto la settimana scorsa insieme. Allora, riguardo la query di cui abbiamo parlato sulle porzioni, la domanda di Sonia è eh, se è corretto mettere diverso oppure maggiore o minore per quanto riguarda il display name. Allora, sono, hanno due funzioni diverse. No? Eh, questa differenza del di display name è importante per evitare di prendere un elemento con se stesso e questo abbiamo già discusso. Dopodiché da questa query ovviamente verranno fuori tutti i doppioni. No? perché questa qui è simmetrica se provate a scambiare P1 con P2 non cambia e quindi ogni volta che c'è la display name 1 e display name 2 salterà fuori con lo stesso identico peso anche la coppia 2 e 1 se uno vuole evitare no, di questa, che capiti questa cosa può mettere non solamente un, un diverso ma un maggiore o un minore e allora a questo punto di tutte le righe ne prenderà esattamente solo la metà questo lo posso fare qui quindi avere già qua direttamente la metà, lo posso fare qui, eh, cosa di nuovo che non ho fatto, nel senso che potrei qui non solamente verificare se i vertici sono contenuti, ma se uno è minore dell'altro, eh, oppure come ho fatto io, devo dire per pigrizia, me ne sono fregato. Nel senso che io quando ho l'add edge eh, aggiunge l'arco. Eh, e cosa succede? Se l'arco c'è già, lui lo dice. Allora, questo metodo crea un nuovo edge, Questo perché affinché questo nuovo edge venga aggiunto al grafo, non deve essere uguale agli altri archi del grafo. E quindi la prima volta che creo anche lo dice qua meglio, se il grafo già contiene un arco dalla sorgente specifica allo specifico target, questo metodo non cambia il grafo e ritorna null. Okay, quindi io che sono stato pigro, ho detto, vabbè, senti, questo controllo qua, se questi due eh, vertici li ho già considerati oppure no, lo facciamo fare al grafo. Io gli dico, senti, metti quest'arco, lui, lui dice ma guarda che quest'arco ce l'ho già, anche se era stato inserito al contrario, però ovviamente visto che è un grafo non orientato, lui il controllo lo fa in due, nei due sensi, allora l'arco non viene aggiunto e quindi questo addege non, non, non genera un nuovo arco, semplicemente non fa nulla, ritorna a nulla. Sto facendo il lavoro doppio, no? cioè dal punto di vista dell'efficienza, del tempo di elaborazione, chiaramente il modo migliore sarebbe bloccare tutto subito qua, mettere subito un maggiore qua o un minore qua e quindi questi dati qua non mi arrivano, non devo più fare nessun controllo ai livelli superiori, sarebbe sicuramente la cosa migliore universitariamente un po' per dimenticanza, un po' per pigrizia, durante la, la risoluzione non l'avevo fatto. Eh, L'importante è che questo non mi, dia, non, non, mi dà, non mi ha dato problemi a questo, a questo livello. Eh, sì, esatto, è solo, è solo, in questo caso è solamente una questione di, di, di prestazione, che ovviamente se, se abbiamo la metà dei risultati ci metteremo la metà del tempo, questo eh, è sicuro. Quindi va, vale la pena di farlo. Non dovrebbe cambiare per nulla ovviamente il grafo, né i pesi né, né il numero di archi, nulla, perché come dice Sonia sono tutti doppioni. Sono altre richieste? Che dite, ci sono ancora dei temi di discussione o vi libero? Allora direi che visto che non arrivano più domande, eh, io chiuderei la, la, la chiamata, il meeting, perché tanto non, eh, è inutile rimanere eh, in attesa reciprocamente. Eh, ovviamente se avete dei dubbi abbiamo sempre aperto il canale Telegram eh, eh, ed eventualmente potremmo, se vediamo un po' se a valle della prossima simulazione di domani... Se, se lo ritengete opportuno, se qualcuno ha delle richieste per farlo, possiamo eventualmente anche organizzare ancora degli altri momenti di domande e risposte eh, nelle settimane prossime. Quindi, prima, visto che c'è ancora un po' di tempo prima dell'esame, magari la settimana prima dell'esame o giù di lì eh, possiamo, possiamo eventualmente anche organizzare un altro momento di questo genere per risolvere i dubbi, magari su esercizi che avete fatto. Quindi, ciò che riusciamo. A risolvere su Telegram bene, o eventualmente con consulenze individuali, oppure eventualmente anche un momento di consulenza di gruppo di questo genere. Noi siamo eh, sicuramente disponibili, quindi questo ce, ce lo diciamo. Poi, diciamo così, nelle settimane prossime, man mano che eh, diciamo, ci avviciniamo all'esame e voi cominciate a provare a fare esercizi vari. Eh, quindi per ora io vi saluterei, eh, ci rivedremo con alcuni di voi domani mattina, con alcuni perché partiamo già divisi in tre gruppi eh, e ci risentiamo poi più avanti. Grazie di tutto.